Ciao benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a vedere questo semplice riffettino dei Beatles molto bello molto divertente come al solito le parti di Paul McCartney sono sempre veramente eh, belle perché sono molto melodiche e molto spesso non sta sempre sulle frequenze bassissime ma va a lavorare anche melodicamente un po più sugli, sugli acuti ed è questo il caso di Irkan dei Beatles appunto. Eh, lo prendiamo dal, dal mio metodo ebook basso batteria che se vuoi puoi trovare sul mio sito lo, lo trovi qua mi raccomando usa il codice basso batteria per pagarlo soltanto 10 euro più iva anche con paypal avrai eh, questi 20, 20 riff di canzoni molto belle dove andiamo a prendere soltanto il riff principale e lo andiamo a vedere bene mischiato al suono della batteria quindi avrai già visto magari negli altri video dove ehm, c'è un video dove spiego nota per nota il ritmo il tempo e tutto c'è un video dove c'è la griglia della batteria che scorre in modo che anche visivamente puoi andare a incastrare eh, il suono del tuo basso insieme soprattutto alla cassa ma in generale contare bene come funziona la batteria per suonarci sopra insieme e poi sopra c'è la partitura con la tab qua abbiamo comunque note molto semplici quindi vedi è un La acuto andiamo a prendere la tasto 7 della corda di Re Uh, attenzione più che altro al ritmo qua perché abbiamo appunto dei, dei levare ta, a, un, ta un ta un ta un ta ta un ta un ta a, ta ta quindi qual è questo punto qua è il punto un pochettino critico perché eh, noi abbiamo la nota in levare però lei poi dura 1 e quindi va a finire nel battere del, del quarto quarto e quindi devi farci un pochettino attenzione anche se con la base è tutto molto intuitivo ed accompagnato soprattutto dal, dal suono della cassa quindi non dovresti avere eh, problemi quindi dopo la andiamo a prendere il re anche qua eh, stesso ritmo il, puntino sopra vuol dire che questa nota la andiamo a interpretare un pochettino più staccata Ta, ta. invece di ta, ta ta invece che lasciarla lunga uno la stacchiamo un pochettino ultima battuta in mi mi mi mi, sol diesis mi sol diesis è la terza maggiore quindi va a giocare con il sol diesis come nota di passaggio e poi per ritornare in, in la. Come base qua ne abbiamo 128 che è la velocità più o meno originale, 110 per poterti anche esercitare un, un pochettino più lenta. Proviamo a suonarlo un po' insieme, nella base parte anche il basso, poi a un certo punto va via e ti lascia esercitare per alcuni minuti di fila. Proviamo a andarla a vedere. che qua il basso è andato via. Senti sempre bene la cassa. Fa le due note nello stesso tempo, quindi appoggiati sul suono della cassa appoggiati e soprattutto eh, divertiti con questo bel riff poi puoi andare sulla, a cercarti l'originale e provare a suonarci sopra grazie per aver visto questo video mi raccomando, basso batteria vallo a cercare eh, su, sul mio sito sono 20, 20 riff quindi Sugar, Camas L'uomo più furbo Whatsapp, Solonly, lonely, Crazy Little Think Love eccetera eccetera ce ne sono tante dei riff eh, soprattutto molto divertenti con, uh, con il basso. Ci vediamo al prossimo video, grazie ancora e ciao a presto.